Ehi, hey, vuoi avere anche tu questi cosmetici? Sì che lo vuoi. Però prima di mostrarti come fare, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale e di lasciare un bel like al video. E se ti va, seguimi anche su Instagram. E visto che ci siamo, seguimi anche sul sito Viola, perché ogni giorno faccio le live. Bene, ora possiamo incominciare con il video. Seguimi. Prima di mostrarvi il tutto, vi ricordo che questo procedimento funziona sia per Premium che per SP. Dopo questa premessa possiamo incominciare con la guida. Prima di tutto scarichiamo questo archivio .rar che trovate in descrizione. Dopodiché facciamo tasto destro, estrai qui. E ci estrarrà questa cartella. Adesso andiamo su esegui e scriviamo %updata% Clicchiamo su ok, poi andiamo su .minecraft e infine su version. E inseriamo qua dentro questa cartella. In questa maniera, nel mio caso mi chiede di sostituirla siccome ce l'ho già ma a voi non dirà nulla Ora andiamo ad aprire Minecraft, andiamo su installazioni, su nuovo e qui su versione andiamo a cercare la versione LC Nel mio caso è qua Gli diamo un nome, possiamo chiamarlo Lunar Client, possiamo dargli anche un'icona più carina, possiamo mettere questa poi qualcuno di voi mi ha chiesto come aumentare la memoria dedicata a Minecraft. Dobbiamo cliccare su altre opzioni e qui andiamo a scegliere la RAM che vogliamo dedicargli. 2 corrisponde a 2GB, giga, 4 4GB, giga, 8 8GB giga e così via. Nel mio caso posso mettere un bel 4 e poi facciamo crea. Ora andiamo qui e scegliamo la nuova versione. Eccola qui. Poi clicchiamo su gioca. Facciamo gioca, attendiamo un attimo che si apra. Ok, ora che hai aperto Minecraft posso mostrarti come mettere tutti questi gadget. Premiamo R-Shift, clicchiamo questa maglietta qua e qui possiamo selezionare il cape che vogliamo. In questo caso possiamo mettere questo. Aspettiamo un attimo ed eccolo qui, il nostro cape nuovo. Possiamo metterne anche un altro, tipo questo con i bicchieri, È abbastanza carino, aspettiamo un attimo, ecco qua che si è sbaggato, va che bello. Possiamo metterci anche qualche maschera, anzi possiamo metterci una bella fascia, quale mettiamo? Questa qui, oh niente male, poi a volte potrebbe scomparire, ma tranquilli dopo un po' ritorna. Come maschera posso metterci questa, aspettiamo un attimo che la carichi. A volte potrebbe richiederci un po' di tempo, ma prima o poi dovrebbe caricarla. Sì, non funziona proprio benissimo questa cosa, però avete un sacco di cosmetici gratis. And a half hours later. No, niente, a quanto pare niente mascherina. Va bene, non importa, Mi abbiamo messo altri gadget come il fiocchetto, le ali, il mantello, l'aureola. Awesome. Ah, io sono molto più bello di te. Ah, mostriamo a tutti quanti quanto siamo forti con questi cosmetici Ah qualcuno mi ha consigliato di togliere la visuale oscillante Dai proviamo farò una partita in queste condizioni Proverò subito a fare un ponte con questa nuova impostazione Effettivamente è più facile Bravi Ora diventerò più forte nelle bedwars Ah comunque sì, non sto usando una texture pack ma sto usando semplicemente l'overlay Quanto è bello sto cielo Nooo, che pazzo, che pazzo che sei, che pazzo Ma da dove è arrivato? Da lì non l'avevo visto, non l'avevo visto Nooo, <ride> il mio letto Come farò adesso? Oh, vuole attaccarmi di nuovo Guardalo, guardalo, guardalo, no ma guardalo Cosa pensi di fare contro di me? Sono fortissimo a Minecraft Ma guardate questo, che violenza Dovrei andarmi a vendicare, che dite? Ok? Ucciso. Sono fortissimo. Chissà se lo... No, no, no, no, no, no, no. Non ci siamo capiti qua. Cos'è sta situazione così? No, no, no, no, no, no. Abbiamo questo qua che ce l'ha con me. Eh. Vorrei uccidere questo in qualche modo. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no dai, però, ma perché sei venuto qua? Questa volta ho messo la Taz Pack versione viola Così siamo più forti, spero Mi prude la gamba Uh, cosa fai? Perché cosa ma... ma Cos'è sto pipì così strano? Oh, ce l'ho fatta Il bene trionfa sempre No, non è vero, prima abbiamo perso Ma perché mi prude sta gamba? Cosa c'è? Ho finito i blocchi Ciao Rosa, sto arrivando. No, povero Rosa. Ma che cosa sta succedendo qua? Succedono cose qua, succedono cose. Che eh, boh. Va bene, riproviamoci. Ma io pensavo di essermi fatto l'armatore in ferro, non la spada. Va bene, la farò adesso. Oh, salve. Vincerò io questo combattimento. No? Ok so dove volesse andare ma per sicurezza noi non lo facciamo andare Oh, non ti è bastata la vatosta di prima? Ne vuoi ancora? Mi ha rotto il letto il giallo Ma dai, ma perché succedono tutte a me? Non, non, non ha senso, non ha senso Che senso ha Minecraft? Ehi, tu, no, vattene via Fugo, fugo, non ho molti blocchi purtroppo Ok, vai, andiamo via di qua Aia, mi sono fatto parecchio male ma almeno possiamo fuggire Ah! Ora proviamo a rompere il letto del blu. Ma dov'è? Eccolo qua. L'ho preso al volo. No, no! Va bene, non si può sempre vincere, ma non si può neanche perdere due volte per questo motivo. No, sono entrato nelle doubles per sbaglio. Speriamo vada bene questa. Quello penso mi attacchi subito siccome siamo sui pixel. Perché sono entrato qui? Il lettino l'ho bardato. No, non vuole attaccarmi. Mossa un po' strana. Lo attaccherò io allora. Pipi minecraft pipi. mamma mia knockback non so come sia possibile ma va bene anche così dove ci nascondiamo? no beh provo a combattere ok sì sì wow chissà come ho fatto sto diventando un hacker ma ha senso puntare subito al centro? secondo me no quattro diamanti posso farmi sharpness dai dai rompi rompi rompi perché c'è fatica da scavo? perché c'è fatica da scavo? spiegamelo per favore come hai potuto mettere fatica da scavo? Ok, l'ho rotto. Smettila di colpirmi. Smettila, smettila. No. Sono rimasto io il giallo. Chissà se riesco a sconfiggerlo. Cosa sta facendo? Vieni giù. Vieni giù a combattere. Sta facendo una cosa parecchio strana. Ma succedono solo a me certe cose qua. Secondo me sì. Mi è sparita l'aureola. Cos'è che sta facendo? Qualcuno me lo spiega. Vabbè, vado a fare Protection 2. Adesso mi segue. Cioè, io boh. Cosa? No, davvero, dai. Letto distrutto, vabbè. Ah, ho vinto, meno male, meno male. Cioè, è stato mezz'ora su qualcosa. Ha aspettato che io andassi là per buttarmi giù con il bastone e rompermi il letto. Sono diventate davvero strazianti le Bedwars, ragazzi, strazianti. Bene, questo video è finito. Facciamo tantissimissimi like per questo video, mi raccomando, importantissimo. E ricordatevi di iscrivervi al canale, mi raccomando. Poi vi ricordo anche che a volte posto video su TikTok, andatemi a seguire, trovate il link in descrizione. Per questo video è tutto, noi ci vediamo un'altra volta. Ciao!